Sappiamo, grande amore? Eh, eh, grande eh, amore. Quella, eh, del volo. In realtà, sì. questo. <ride> eh, no, no, mi mi no, mimi, mi no, il vai. testo al volo e lo facciamo. Allora, hai scritto canzoni incredibili. Sì. Eh, allora, veramente. è successo subito tutto dopo il Festival del Sanremo del 2001. La eh. coppia si sfasciò e io incominciai a lavorare sui pezzi per portare. Sì. a Sanremo da solo e nel 2003 ehm, io e Ciro Tommi Esposito del Giardino dei Semplici che scriviamo sempre insieme mm -hmm. eh, abbiamo scritto questa canzone Grande Amore che è stata nel cassetto per ben 13 anni no. perché ogni volta che la portavo a Sanremo mi, mi tornava indietro sempre con la solita scusa che era vecchia, che era demodesta. ma veramente? Verrai. non ce l'ho la sapere 13, non 13, non 13 anni aspettate Fino a quando poi è arrivato il grande direttore artistico Carlo Conti, io avevo presentato la canzone nei giovani eh. e Carlo Conti l'ha ascoltata, naturalmente ha detto che questa canzone Pazzesca. deve andare assolutamente nei bomba. big eh. ed è stato lui poi da grande direttore artistico di Sanremo a unire la canzone e gli artisti, eh. la propose al volo e, e da giusto. lì è nata l'alchimia e quindi eh. poi ma perché non la volevi cantare già. te sta canzone? è eh come non la volevo cantare io ogni eh. volta che la presentavo a Sanremo eh, me la, la tornavo tua, indietro scusami, eh. la cantavi comunque? Sì, la sì, lo scusami so. ah, io ti dico quello che penso scusami Francesco il eh, ma è te questo. lo un po' che l'hanno cantata no, altri no, hanno no. vinto no, o no? No, un po', un poco magari ehm... all'inizio all'inizio All eh. sai perché comunque è una canzone che tu tieni così tanto l'hai eh. scritta tu, è un pezzo di vita per vedere volare il proprio brano quando ho sentito il provino che mi ha mandato il volo cantata dai tre ragazzi io ho capito ho detto questa canzone eh sì, è fatta forse per, per loro è la giusta e il periodo, no, no, la, giusto, la, è il 2015, la, 2015 è stato, hanno sì. trionfato con questa canzone hanno trionfato io Bellissima. non passa giorno che non, ringrazio, che non li che non ringrazio, ringrazio perché grazie a loro credo. poi questa la mia canzone questa credo. canzone ha preso il volo è proprio il caso di dimmi che, che mai che non mi lascerai mai tutto dimmi mondo, chi eh. sei, respiro dei giorni miei, d'amore, dimmi che sai, che solo me sceglierai. Oh, non lo sai, so, tu sei il mio, il mio unico, unico grande amore. amore. Eh, fatto adesso, venire, va, bene, va bene, allora adesso faccio fare i tre tenori. Uh... No. Oh, no, no. <ride> Intanto vediamoci la canzone no, in originale, or. poi facciamo tale quale, e poi va arriva il voto dalla giuria. Esatto. Eh. Sì. storia è quale? Guardate, 2015. Vieni, di Vittorio. Quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo...